Dona il tuo 5 per 1000 al Movimento Apostolico Ciechi, al fianco delle persone con disabilità visiva e promotore di attività di cooperazione con paesi in via di sviluppo. Donare è semplice e gratuito, basta porre la propria firma nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi, seguita dal nostro codice fiscale 802 11, 11 0582. Il Vangelo nella parola di Gesù era il bell'annuncio che il Regno di Dio è già tra noi e lo si vede dalle opere che si fanno. Il MAC è un segno di questo regno di Dio. Perché siccome del MAC potevo uh, prendere educazione, potevo fare dottorato, ho trovato bel lavoro e con l'aiuto di Dio ho trovato una bella famiglia. Dona il tuo 5 per al MAC con un aiuto che non costa nulla.